Ciao a tutti, Dunque, ehm, oggi con l'occasione del fatto che devo comprare acquistare ehm, dell'anfetamina speed in sostanza vi voglio mostrare uno dei market attualmente più famosi, oggi è il 16 marzo 2022, sono le ore 17 e 33 minuti e eh, allora prima di tutto immaginerete si tratta di un link Tor, un sito Onion quindi si accede solo tramite rete Tor e browser Tor quindi eh, apriamo il browser Tor aggiornato ovviamente eh, connette automaticamente alla rete Tor vedete Ok, questa è la um, home che appare nella new tab di Tor. Allora io ho il market nei preferiti e um, si tratta di questo sito World Market. Ok, eh, questi siti qua hanno un problema, che hanno dei codici di recapcia eh, difficilissimi, cioè al limite dell'impossibile, eh, spesso basta sbagliare una lettera tra minuscolo e maiuscolo o un numero, confonderlo per una lettera e non si riesce ad accedere. Io ho già effettuato la registrazione, quindi passerò direttamente al eh, login, eh, chi entra per la prima volta prima di poter acquistare dovrà effettuare una breve registrazione che non comporta comunque l'inserimento di dati personali diciamo privati ehm, né, né indirizzi email o cose del genere allora qui io vedo una C minuscola una A una Y una R una O piccola poi una 0 e una F grande spazi non ce ne frega ok dovrei aver già azzeccato il codice al eh, primo tentativo quindi abbiamo questa, tempo, questa coda fila diciamo due minuti in realtà sono molti meno ecco come vedete eh, abbiamo già il secondo, eh, la seconda prova di verifica de, di essere un umano insomma allora dice di completare eh, inserendo il numero relativo all'ora mostrato in questo orologio quindi io vedo le 8 am pm comunque sono le 8 e 19 minuti dovrebbe essere così qui c'è il tempo che scade ok eh, qui è per chi si registra, vedete eh, username, una password da scegliere, ripetere, un pin di 6 cifre da scegliere in caso si, eh, si dimenticasse della password si può recuperare tramite il pin scelto, la valuta e, e la lingua e eh, il solito caccia, allora io salto questa fase e vado a login Uh, metto il mio username, quello che ormai uso un po' dappertutto, rimane logato per 6 ore perché sarà un qualcosa di abbastanza lungo la scelta del prodotto e eh, la spedizione che faccio per la prima volta su questo sito, su questo market anche se già sono pratica gli altri market che c'erano in passato, più o meno sono tutti simili allora abbiamo un altro codice, questo ha i codici faccia molto difficili rispetto a altri market, che erano più intuitivi, qui si confondono veramente le maiuscole Per le minuscole e c'è il rischio di stare fermi mh, anche mezz'ora per risolvere queste domande, insomma, vediamo se ce l'abbiamo fatta. Mm. Non succede niente. Mm. Questa caricando qualcosa. Ok, ho l'autenticazione a due fattori, quindi c'è una chiave PGP pubblica, una privata, un messaggio criptato. Io vado nel mio... Um, allora copio Qui Vado uh, Nel decryption tool PGP Ok uh, Qui c'è il messaggio criptato Qui c'è la mia uh, Chiave privata la mia password ora decryptiamo copiamo questo codice il resto non se ne frega questi punti interrogativi qua non vogliono dire niente questo è il codice che abbiamo ottenuto Okay, eh, sono nel mio account, vedete però come lungo il procedimento rispetto a un market normale in clear, no? qui abbiamo effettivamente una procedura più lunga tra codici, pgp, e autenticazione a due fattori che io ho messo per scelta per mia sicurezza, non ho ancora bitcoin, si possono e si devono depositare qualora si... Eh, voglia comprare da eh, questo market, bitcoin e monero sono accettati e basta, ne, nessun altro crypto, quindi in, in un caso si voglia comprare da questo market bisogna andare in un exchange e eh, se si hanno a disposizione altre criptomonete convertirle in bitcoin o monero, quindi io adesso non ho ancora niente. Eh, qui beh, consiglio di stare attenti al phishing, verificare sempre le, come dire, le firme PGP dei, dei, degli indirizzi di deposito, dove si depositano i soldi, insomma, i bitcoin. Allora, eh, a me interessano eh, gli stimolanti, l'anfetamina e lo speed. Ok, qui abbiamo un altro caccia invisibile, quasi non lo vedo veramente. Eh, se qualcuno lo vede mi, mi dica Allora io vedo sarà un 1,7 boh. L7 Chi lo sa K Quella dovrebbe essere una U P eh. Questo è No non lo so Sarà sicuramente sbagliato eh, Infatti ok Questo è almeno un colore più Visibile G, G, T, X non so se è giusto speriamo Ok. Um, allora andiamo qui vedete è, è un market che vende sostanze eh, dati che provengono da frodi varie oggetti o beni digitali comunque eh, altro che proviene da frodi servizi vari. noi non perdiamo tempo in altre cose mi interessa sono ancora di livello 1 perché come ripeto non, come dicevo prima non ho mai acquistato da questo marketing particolare ora vediamo se eh, mi troverò bene poi eventualmente farò un video dimostrativo e esplicativo della merce che riceverò se sarò soddisfatto o meno se è di buona qualità se è affidabile il venditore E ora vedrete allora io sono in eh, droghe stimolanti per la precisione a me interessa. vediamo un po' che cosa troviamo allora eh, lasciamo da parte un attimo cocaina è pieno non mi interessa è veramente costosa e eh, overrated da mio parere cioè eh, anche sopravvalutata per quello che costa quindi andiamo su eh, speed o math vediamo quindi Abbiamo, questi sono i primi risultati con più vendite presumo sono ordinati non per prezzo come dice qua dal più basso al più alto né dal più basso al più alto ma per il numero di vendite sembra essere così almeno perché ho visto che più si va in là con le pagine meno ci sono vendite per i prodotti relativi allora um... Abbiamo qui, questo non mi paga l'occhio, già l'avevo visto, però 100 grammi più 10 pasti di Md, non lo so. Questo potrebbe, ah, bisogna. un fattore che bisogna controllare è la spedizione, no? Io sono in Italia. Questi per esempio spediscono dalla Germania a Worldwide, tutto il mondo. Alcuni no, uh, per esempio, beh, questi Germania-Europa può andarmi bene ma altri che spediscono solo tra germania germania olanda e olanda e o olanda germania eccetera non eh, ci posso fare niente io non è inutile anche se il prezzo è buono il venditore non ci posso fare niente quindi lì sono già da scartare quindi è un altro fattore da tenere in considerazione quindi io sarei orientata o per ehm, questa però bisogna vedere poi la spedizione com'è, eh, però qui è estratto di pasta, anche qua a me serviva, interessava la polvere, non c'è molto in polvere, no, anzi non c'è quasi niente, quindi va fatta poi essiccare la polvere prima dell'utilizzo. Vabbè, questo è un dettaglio che i consumatori eh, dovrebbero comunque conoscere e sapere. Allora, qui ci sono vari diciamo, i vendor Più importanti sono questo Corona Gang che vedo, eh, Coffee Shop e Chemic eh, Pirates. Ok, beh, qua si va su cifre che io non mi posso permettere, per dello speed, sinceramente. Abbiamo beh, questo medio 10 grammi. Io inizierei comunque personalmente a fare una prova con 10 grammi, 5 grammi, massimo 20 grammi. Per non andarmi in funare a beccare una inculata, una, una fregatura di, di sostanza che non, magari non sale, non fa, non, non serve, ok? Qui siamo su cifre beh, 25 grammi, più 50 grammi. Non si capisce perché gli hanno questi bonus. Se non è la qualità eh, migliore o per altri motivi non, non si è capito comunque. Eh, beh. Mh. Questo mi sembra un prezzo troppo basso, ad esempio, eh, si parla di 10 grammi, 15 euro, eh, sarebbe poco più che caffeina, insomma, la banale caffeina di strada non mi sembra sia eh, il caso di andare a acquistare un prodotto del genere, visto i rischi e costi di spedizione, eccetera. Poi abbiamo qua 25 di eh, vitamina pura alta qualità cura adesso dio pura e alta qualità sono due cose differenti però può essere interessante il prezzo 67 75 euro oppure mh, qua questi vedo spesso questo vendor german kickers non si sa non parla della qualità qui non, non c'è foto non c'è niente poi beh, cifre decisamente proibitive Uh, per esempio questa è al 72% meno di uh, un'altra che ho visto prima che era al 74% quindi ok andiamo avanti um, beh questa non si sa l'avevo vista 95% ma a me sembra impossibile 23 euro per 10 grammi, è, oh, è qualcosa di molto blando, al limite del legale, insomma. Eh, comunque per un fattore o per l'altro c'è sempre qualche problema. Tra l'altro io ho scritto un messaggio a un venditore e vedo che ho zero messaggi, quindi non mi hanno nemmeno risposto. A questo punto eh, perde un po' di eh, credibilità, diciamo, eh, a mio avviso visto che non ha nemmeno risposto al messaggio privato che gli avevo mandato se insomma come effetti gli ricalcavano quell'esercito di calmetil fene dato o no allora qui siamo su è uno dei quei due i primi quei due all'inizio venditori o oh, pirates qualcosa o oh, corona gang ok qui siamo su Mister Land eh, Cifre, ok, no, non ci interessa. Ecco, questo è una, um, effettivamente quello che cerco io. La definizione è questa: solfato di termina, solfato di stringa puro 90 per 5, 135 euro, 5 grammi, effettivamente è un, un, è è un, è un prezzo caro, però buono. E eh, probabilmente si tratta effettivamente della sostanza che cerco. Io spediscono in tutto il mondo, però 5 grammi io ne faccio pochissimo niente giusto con messaggio quando mi viene però eh, non, non è vendita con escrow comunque ecco anche di questo bisogna tener conto cioè la possibilità di essere eh, di ricevere un rimborso in caso che non si riceva la merce in quali casi va stipulato insomma la mm, policy ecco del rimborso ok qui eh, niente adesso io qua però ho la finestra Ok, questo spediscono in tutto il mondo stranamente. Abbiamo anche questo, interessante, il 74% in stock. Un buon prezzo. Però io credo che sia di qualcosa eh, appena superiore all'effetto della caffeina o di qualcosa di illegale. Insomma, di molto bland, diciamo ecco. Eh, visto il prezzo, avete visto la differenza di prezzo tra il solfato di anfetamina e questa roba qua invece. Qui abbiamo 10 grammi, anche qua è un buon prezzo, la qualità sarà buona, eh, 30 euro per 10 grammi. Potrebbe provare pasta, non è polvere, non è solfato, almeno non ci dice che cos'è, però si potrebbe anche provare. Eh, allora facciamo così, facciamo una pausa. Avete visto un po' i prodotti. Eh, altrimenti per andare sulla macchina, l'altro che mi interessava, l'altro prodotto, vediamo cosa. C'è un altro calcio allora riprendiamo nel video successivo e eh, seguitemi nell'acquisto, vi mostrerò poi come scambierò il bitcoin nell'exchange, eh, eccetera, eccetera. Grazie, a dopo. Dunque eccoci, ciao a tutti, allora siamo ancora qua su World Market, questo sito onion. Eh, di questo market uno dei nuovi market online sulla rete tor allora abbiamo visto eh, per quanto riguarda lo speed i prodotti delle prime pagine quelli più venduti quelli diciamo più votati insomma eh, allora ero indecisa siccome devo fare effettivamente personalmente l'acquisto tra lo speed e mac allora qui eh, abbiamo mm, ecco andiamo su mac ok lo speed l'abbiamo vista prima abbiamo visto due tre interessanti di prodotti e venditori allora qua abbiamo <coughs> i prezzi si aggirano su questa cifra qua ecco il primo eh, primo risultato ci fa già capire un pochino mm, l'entità della cifra parla di 38 euro per 2 grammi alta qualità eh, basata sull'efederina quindi non so se voi sapete siete pratici comunque la metanfetamina viene eh, ricavata sintetizzata a partire dalla pseudoefederina o efedrina per riduzione di birce, estrazione a freddo, insomma, varie tecniche chimiche non proprio semplici, non per tutti, eh, quindi che hanno un certo rischio, però dall'altro lato sono abbastanza semplici, nel senso che non richiedono attrezzature costose o particolari eh, procedure che fanno lievitare i costi, quindi, la cifra è, è sicuramente minore rispetto a quella che viene richiesta per la cocaina per esempio come sostanza, quindi qui avremo una met già di, di buona qualità 38 euro 2 grammi, però 2 grammi eh, sono circa, mm, sono, non, è, non è facile fare l'equivalenza tra grammi milligrammi e eh, dosi però si può approssimativamente dire che un grammo eh, può corrispondere a 4-5 assunzioni quindi arriva fino a 35 ore 2 grammi fino a 70 ore di uso eh, continuativo quindi abbiamo 70 ore di uso continuativo si parla di eh, 3 giorni Mm, poi uno può fare eventualmente una pausa in base alle sue abitudini comunque diciamo come test può essere buono eh, siamo sui 38 euro come test non come ordine però mh, di utilizzo mh, acquistato con l'idea di farci che so, un mese di, di uso di utilizzo perché a questo punto due grammi non c'è sto dentro Devo andare su qualcos'altro, però vedete ecco, qua i prezzi lievitano un'orto. Adesso queste sono misure straniere, americane. Io non, non ho presente a quanti milligrammi grammi corrisponde. Comunque, ehm, 14 grammi vediamo 346. Mi sembra un po' poco, eh, effettivamente. Però, anche qua dipende dalla qualità. Poi dobbiamo tener conto ecco che non è come la speed che la spediscono in tutta Europa e tutto il mondo. Sicuramente, qua c'è. Il primo uh, allora il primo risultato spedisce in Europa quella che abbiamo visto da 38 euro e ok teniamola d'occhio eh, il secondo qui non si capisce che cosa vende però qui siamo un po fuori dal budget dal mio budget dal range insomma eh, poi abbiamo questo per esempio spedisce dall'Australia all'Australia quindi io sono fuori io essendo in Italia sono completamente out fuori dai, dalle possibilità di ricevere questo prodotto anche se il prezzo fosse buono eh, poi abbiamo questo 3, 3,5 grammi eh, questa sarebbe buona però vedete da USA a Stati Uniti a USA USA Stati Uniti Stati Uniti quindi io sono tagliata fuori anche qua eh, qua tutto lasciamo perdere. Eh, ci sarebbe da fare una ricerca approfondita. E si può fare la ricerca? Ehm, c'è questa però. Eh, beh, 6000 euro. No, no, scusate, non avevo visto effettivamente. Qui 19 euro non sa so che cosa sia, è roba legale. <ride> sarà caffeina. Allora c'è la ricerca avanzata, ehm, però. È vero che aiuta da un lato a cercare alcuni prodotti, dall'altro ne oscura degli altri, però forse è meglio che andiamo avanti e vedere i primi risultati, se c'è qualcosa in Europa, nel mondo o uh, così via. Allora, um, comunque, Beh, qui abbiamo... Ecco, qua abbiamo un uncut lab, quindi proveniente dal laboratorio, non tagliata, non trattata, base e federina, come abbiamo detto prima, 3 grammi, net, 135,77 centesimi di euro. Ehm, però anche qua spariscono dagli Stati Uniti e gli Stati Uniti, quindi niente, andiamo avanti, già cominciamo a eliminare questi li vedo già a, occhio, a colpo d'occhio che eh, vanno eliminati ecco quindi ok questo spedisce tutto il mondo però abbiamo eh, un grammo 19 euro non si sa cosa sia e sinceramente non mi fido molto da Amsterdam può venire un, qualsiasi tipo di, di, di sostanza molto più probabilmente si può trattare di MD ecstasy o insomma Qualcos'altro in cristalli che non è cristal metallurgico. Allora andiamo avanti. Beh, qua sono prezzi proibitivi, anche se, beh, no, non è sempre USA, o Stati Uniti. Stati Uniti, ok. Questo spedisce in Europa sono 95 euro. Prezzo abbordabile, direi come quello che abbiamo visto prima potrei piazzare l'ordine su questo effettivamente che conviene più dei 2 grammi 2, 2, 4 sarebbe poi il doppio di prezzo rispetto a questo 95 qui spedisce in Europa abbiamo un grammo a 30 euro quindi 2 grammi 60 euro Uh, 3 grammi quindi qui ne manda 5 95 e qui se ne prendono circa 3 mi sembra più conveniente quello di prima poi abbiamo stati uniti qua niente ok mondo però uh, una partita di un certo valore USA, Australia, stati uniti Eh, no, Europa però, vedete, solo Regno Unito per esempio, ok, questa eh, però 120, 5 grammi, allora quella più conveniente l'altra, non si sa di qualità, se siano a pari, se sia migliore effettivamente questa, se valga il suo prezzo, cioè i 120 invece dei 95, questo non, non posso dirlo, non ho provato ad acquistarla da questo market in particolare, comunque, questa sostanza qui abbiamo un grammo 25 è un po strano però 5 grammi 120 quindi mm. sì giusto la, la divisione perfetta un grammo viene a 25 euro si potrebbe fare anche un 3 grammi un 2 grammi di assaggio di prove poi eventualmente ripiazzare l'ordine se il vendor è buono ma ha eh, diverse vendite vedete quindi potrebbe essere una buona opzione anche questo me lo segno spedisce nel mondo www world Abbiamo questo, no, usa, usa Ok, per il momento ci fermiamo qui Beh, questo non si capisce cosa vende Effettivamente, 5 euro 2 grammi, 10 grammi Non si capisce che cosa stia vendendo Però ma eh, ah, comunque non eh, Non ha l'esco. Quindi è già da mh, Da Lo lascerei un attimo da parte Allora Abbiamo questo, Si, sì, anche Anche questo uguale il prezzo è sempre lo stesso siamo a 125 per 5 grammi di netto quindi la qualità si sarà pressoché eh, identica allora vediamo un attimo qui parlava di escrow quello che interessava a me eh, ok c'era questo oppure ce n'era un altro erano 3 grammi Beh, si può anche fare per 3 effettivamente Vediamo il prodotto comunque Allora eh, Vendita con escro Trust level 10 quindi Venditore di livello 7 Una buona Reputazione e affidabilità Spedisce eh, in tutto il mondo ah, Spedizione costa Allora Germania Verso Europa tracciato 14 giorni 20 euro quindi ci sono da sommare altri eh, 20, 20 euro ai eh, abbiamo detto qui è 25 20, era 20 25 quanto era 25 25 lo facciamo per 3 75 arriva a 95 no allora lo facciamo per 2 eh, 75 con 75 euro potrei avere un campioncino di 2 grammi di questa e eh, ne saprò dire Allora, mh, From Mexico, vediamo se ha recensione dei clienti. Ok, uno dice, ma è arrivata? Bene, partiamo già ottimamente, aiuta la mia paura che non arrivi niente del tutto, che è proprio la, la cosa peggiore, che sia buona, sia scrausa, però che proprio non mi arriva, cazzo. Allora, eh, beh, queste qualità molto buone, chissà da dove scrivono, non compare, non compare nickname, non compare niente, non si può sapere. Ci sono questi consumatori eh, misteriosi, diciamo. Che mantengono l'anonimato più di me, insomma. Ehm... Beh, questo scrive dalla Germania, quindi in Europa dovrebbe arrivare, senza problemi. Parla tedesco, quindi. Ehm... Questo è l'ultimo combinazione, quindi da giugno qua sembra che non sia più arrivata, non sa, non sa cosa è successo, non mi fido tanto allora ci ragiono su un attimo e faccio poi la terza parte di video che è quella dove deciderò presumibilmente per eh, il campione di Met. e eh, per poi fare l'ordine eventualmente se la qualità è buona invece dello speed eh, ordine intero però ci penso, ci penso. Magari invece opto per lo speed, chiedo un consiglio. Magari un amico entrerà nel video in videochiamata, magari no, non lo so. Manderò Ma alla fine più tardi. A dopo, ciao.